Poi, come sono guarita, mi hanno dato ordine di andare al comando di brigata. Dal comando di brigata mi hanno detto Oggi, adesso spostiamo tutte le donne e formiamo una formazione di donne che deve, con il compito, lo chiamavano Ufficio Informazione, cioè servizio informazione, con il compito di mantenere il collegamento con la brigata e il collegamento fuori, cioè il collegamento di tutta la brigata, il collegamento con le altre formazioni, il collegamento fuori della, della brigata e anche il servizio di vigilanza, cioè informazioni, eccetera, eccetera. No. E io sono andata a Vetto, sono andata a Vetto. E ho aspettato che arrivassero tutte le altre partigiane. Allora viene giù il commissario e mi dice Laila, ti senti di prendere la responsabilità del gruppo? Tu sarai il comandante delle staffette, la responsabile del gruppo delle staffette che operano in questa, in questa formazione. Io dico di sì. Ho detto di sì. E abbiamo cominciato eh, a operare con tutti i lavori, però il lavoro era talmente grande che alle volte non riuscivamo nemmeno a dormire, capisci? Ecco, eh, perché non solo facevamo tutto questo lavoro di collegamento, ma facevamo anche il lavoro di, di battistrada, di staffette, quando le formazioni andavano in determinati posti, capisci? Ecco, no, ad esempio quando hanno fatto saltare il ponte della Ceresola... Che è a 3 o 4 km da Ciano, mi hanno chiesto di fare la staffetta alla formazione. Erano. Tre squadre di tre distaccamenti comandati da Gian, da quell'ufficiale che ti ho detto che conoscevo, il quale ha detto: Laila tu vai davanti. Allora anche lì io ero, non ero vestito in borghese, però portavo io quando mi spostavo ero sempre armata. A secondo dei posti dove andavo. Se mi spostavo di notte tenevo la rivoltella che poteva anche ammazzare qualche duno. se mi spostavo in zone pericolose. E prendevo, avevo una piccola rivoltella una beretta, una, una 6 e qualche cosa che adesso non mi ricordo bene il, ca, il calibro e perché era molto facilmente insomma riuscivi a, a nasconderla e Gian mi vede la rivoltella e dice ma Leila dico guarda ci mettiamo d'accordo io vado davanti ecco poi torno indietro dico se non ho voglia di fare la strada mi fa, vi faccio un fischio che vuol dire che la strada è libera no? Dico però, puta caso, se io mi trovo eh, che vedo una formazione, se non riesco a tornare indietro, perché può darsi anche che mi bloccano, no? se non riesco a tornare indietro o darvi voce del pericolo, no? io guarda Gian che a costo di piantarmi io la palottola nella pancia perché la rivoltella la tenevo nascosta qui, no? dico io faccio sparare la rivoltella perché loro non la vedano. Come l'ho messa dico almeno vi do il, il... stai attento perché il rumore è quello che è, ma la porto solo per questo. Lui mi dice, ma sei matta? No, non sono matta. Dico, ma ti rendi conto che io ho la responsabilità di tre squadre? Cioè vedi, eh, ti dico questo per dirti che nostro, eravamo responsabili del nostro lavoro, cioè sentivamo la responsabilità del nostro compito e eh, se c'era anche pericolo la ragazza non era una cosa che facevo solo io, cioè le ragazze che avevano questa responsabilità andavano anche nel pericolo. E abbiamo continuato il lavoro così, no? eh, abbiamo sempre continuato, c'è stato un momento che eravamo addirittura una trentina, poi ci divisero, una parte faceva il lavoro politico di collegamento con le, la popolazione per avere l'aiuto della popolazione noi continuiamo a fare il nostro lavoro, collegamenti eccetera. Arriviamo il 25 aprile, sono il comando di brigata, comando di brigata mi dicono prepara la formazione per rientrare. Io aspettavo con ansia, cioè tutti quanti noi, erano nove mesi ormai che ero in montagna, lontano dalla famiglia, c'era eh, una, una de, di un ristorante di vetto che gli avevo insegnato ad andare a casa mia, per cui il collegamento, ecco lei, una volta alla settimana veniva a fare la spesa e loro mi parlava della mia famiglia, eccetera, e portava le mie notizie. Comunque desideravamo. D'altra parte, ero all'estremo della, del, eh, della forza fisica. Ecco, guardate che la, la, eh, il modo come vivavamo. Eh, la mancanza di alimentazione sufficiente, la mancanza di vitamine. No? Avevo, qua, prima di partire, dovevo scaldare le gambe come i cavalli quando devono fare la corsa, perché avevo, come mi alzavo avevo un mal di gambe tremendo. Poi eh, mi era venuta eh, tutta un'infiammazione, cioè eh, le, le gengive tutte infiammate che calavano. E siccome non avevi niente, il medico ci aveva insegnato a mettere qua, ehm, qualche milligrammo di ehm, verde rame nell'acqua e poi disinfettarci con quella, con quella alla bocca, per dirvi quella che era la nostra, nostra condizione. Poi venne su... Un eh, studente di medicina eh, che portò su fece ad alcune di noi, a me non le fece perché era un momento che non poteva farmele, eh, delle punture di vitamina, che, che le povere ragazze che hanno avuto quelle punture urlavano come le pazze dal male, gliele facevano nella schiena. Questo per dirvi che era la nostra condizione, perciò sentivamo il bisogno di tornare a casa. E quando il comando di brigata mi hanno detto questo, erano lì a Gottano. Io da Gottano vedevo mi sono messa a sedere su un sasso fuori Gottano e vedevo tutte le montagne, i boschi, eccetera. E mi è ritornato alla mente, cioè hai rivissuto tutto il periodo della guerra partigiana, i boschi. E mi è venuta una grande tristezza, non perché la siamo quel posto, ma perché avevo lasciato tanti morti.